a tutte e tutti, e eh, boh, eh, quindi raccontiamo le borsettate tra Macron e Erdogan, perché questo termine borsettante secondo me in qualche maniera eh, ci ritornerà utile, ad un certo punto poi arriviamo. Allora, tutto inizia praticamente… Mh, in realtà la tensione tra Ankara e Parigi ha, ha, una, ha un passato, eh, più di un anno fa ormai, e Ankara ha deciso di firmare l'accordo con il governo centrale di Tripoli libico e ha scombussolato un po' i confini marittimi e facendosi automaticamente coinvolgere nella guerra libica, ottenendo anche l'autorizzazione del Parlamento. Sì, ma ancora prima, più di due anni forse tre anni fa, nell'estate mi ricordo una copertina di Le Pointe su Erdogan aveva scatenato il califfo e aveva scatenato, degli, califo, e aveva scatenato delle, delle polemiche enormi a livello proprio governativo. Sì, però tre anni fa comunque Erdogan e Macron stringevano le mani e firmavano gli accordi in diretta sulla vendita del bestiame e, e armamenti per l'esercito turco. Quindi, ancora adesso? Ah, ancora adesso, però adesso a livello folcloristico e fumettistico siamo in un'altra fase. All'epoca era, eh, era più ipocrita, diciamo. adesso riescono a giocare a volo scoperto, prima giocavano a volo, volo coperto. E, ovviamente sprecando i soldi dei cittadini, eccetera. E, e da quel momento in poi, da, dal, dal momento del, del grande cambiamento libico, in realtà Macron ha iniziato a alzare i suoi toni, ha iniziato a cambiare un po' la sua posizione. Nell'arco di un anno, siamo arrivati nel mese di settembre di quest'anno e le cose sono cambiate molto in Libia. E sembra che il governo centrale, guidato dal Sarraj, riconosciuto dall'ONU e anche dall'Italia, abbia vinto la guerra contro l'oppositore armato generale Haftar anche grazie al sostegno militare e economico di Ankara. Okay? Adesso siamo arrivati addirittura ad un accordo di pace: eccetera, eccetera. mercenari spostati da Idlib in Libia. Esatto, Lib Libia, poi da li dalla Libia molto probabilmente a Nagorno-Karabakh, eccetera. Ed è ehm, da, questo, da questa guerra, diciamo che Erdogan è un po' uscito come vincitore, ok, tra virgolette, eh, almeno a livello mediatico e politico sì. Ovviamente la Libia conta un sacco da quando è partita la guerra eh, in Libia, per la Francia, più che per l'Italia forse, e eh, Macron ha iniziato a eh, definire la Turchia come... Un alleato sul quale non possiamo più contare nell'area mediterranea, nonostante il fatto che sia un membro della Nato. Addirittura siamo arrivati nel mese di settembre a una dichiarazione molto radicale, senza precedenti devo dire, eh, rilasciata da Macron, che eh, eh, diceva così. Io so che il popolo che vive in Turchia è un grande popolo, ma il suo leader è assolutamente da cambiare e sostituire io ce l'ho con Erdogan, non ce l'ho con la Turchia questa è, è, è una dichiarazione interessante tenendo in considerazione soprattutto al di là di tutte le, tutte le dinamiche legate alla geopolitica tenendo in considerazione anche il carattere del Presidente della Repubblica di Turchia no? è, è un discorso molto articolato e dettagliato però stiamo parlando di un uomo che eh, da, da quasi 20 anni tra virgolette, non ha perso niente non ha perso le elezioni, non ha perso le guerre non ha perso... Il conflitto contro gli oppositori è un presidente europeo eh, se la prende direttamente con lui. In effetti la risposta di Erdogan è stata molto netta e chiara. Eh, da adesso in poi tu avrai dei grossi problemi con me. Questa era la risposta di Erdogan verso Macron. Da quel momento in poi diciamo che ufficialmente sono partite le borsettate. E, mh, nel mese di ottobre Macron rilascia, il 2 ottobre se non mi sbaglio, questa sua dichiarazione che forse costituisce le basi delle, dei tafferulli di oggi. L'Islam è una religione in crisi in tutte le parti del mondo. Poi ad ottobre di nuovo rilascio un'altra dichiarazione, dice ehm, eh, noi come Francia lottiamo contro l'Islam radicale ma non contro i musulmani. No? E in più aggiunge in quell'occasione eh, un'altra dichiarazione che eh, allarga in realtà diciamo, il campo. I cateresi tengono in vita al potere Erdogan, colpa anche loro. A quel punto parte in effetti la risposta di Alsani, che è emiro caterese, dice Erdogan mi ha salvato la vita nel 2017, nel mese di giugno, contro un, un golpe, lui fino alla fine della mia vita è un mio padre. No? e Cateresi sappiamo quanto economicamente, politicamente, ideologicamente sono accanto a Erdogan, in questo discorso, in questa borsettata, eh, si sentono chiamati in causa e Macron non ha caso che si rivolge anche eh, ai Cateresi in questo, in teoria, conflitto personale con Erdogan. Al Jazeera è... Al Jazeera caterese e quando è scoppiata la crisi economica tre anni fa i cateresi hanno depositato immediatamente, immediatamente 20 miliardi di dollari statunitensi nella cassa della banca centrale turca, hanno saccheggiato tutto il paese, eh, questi qua al governo ad Ankara vendendo, svendendo tutto ai cateresi e non soltanto. Quindi i cateresi e eh, poi ovviamente eh, il paese promotore dell'ideologia dei fratelli musulmani che è una linea a livello ideologico molto vicina eh, alla, al percorso politico di Erdogan. Arriviamo al 24 ottobre e, e che e esce ormai l'ultima dichiarazione molto aggressiva di Erdogan. Se la prende con l'Europa definendolo come un continente islamofobo, dice che gli, i musulmani che vivono in Europa so, stanno peggio che gli ebrei sotto il nazismo, e, e dice che Macron probabilmente ha dei grossi problemi mentali sta vivendo una sorta di demenza senile quindi queste secondo essendo me sono delle giovane. borsettate bellissime essendo molto più giovane di Erdogan esatto eh. e poi lancia il boicottaggio ma... però su questo magari ci può anche essere d'accordo che ci vorrebbe il <ride> PSO per Macron ma ehm, invece l'asserzione precedente cioè mi sembra Fuori dal mondo, cioè proprio non, ha, non abbia parametri di congruità eh, dire che le persone di paragone nazista Shoah cioè... siano sì. trattati come. Ma secondo me Erdogan sta giocando sempre un po' quelle che fa, ehm, cerca di passare come leader potente economico ma anche con suo carattere del mondo musulmano, tra virgolette. Okay? Purtroppo lo secondo anche diversi leader dei Perché paesi cosiddetti musulmani okay? e, e poi dall'altra parte secondo me mh, è uno che non sopporta assolutamente le contraddizioni, soprattutto se le contraddizioni vengono avviate. Da, dalle donne e dai leader europei e, e poi ovviamente come fa sempre gioca per attirare la simpatia del suo elettorato consolidato, supernazionalista e fondamentalista che costituisce quasi il 50% del suo del suo elettorato, eh, stiamo parlando comunque di un partito che ha i minimi storici, secondo i sondaggi elettorali, la crisi economica è sempre più profonda, eh, la, eh, la, la gente si fida sempre di meno di Erdogan, del suo genero che è il ministro del Tesoro e delle, delle loro politiche economiche, ma anche di come stanno gestendo la pandemia in questo momento in Turchia. E quindi ha bisogno di ripristinare questa storica cultura del vittimismo e di tutti ci vogliono male e soprattutto adesso che stiamo, stiamo, stiamo crescendo, stiamo diventando un paese che conta, conta economicamente, conta anche politicamente, militarmente, in Siria, in Libia, cambiamo l'andamento delle cose, eccetera. Certo, quest tutto questo risulta facile da vendere a casa quando quasi il 70% dei media mainstream sono nelle mani di... 5 aziende che costruiscono ponti, autostrade, ospedali, aeroporti inutili, vuoti, che hanno dei legami diretti oppure indiretti con Erdogan, con il suo partito oppure con la famiglia di Erdogan. E poi arriviamo sempre, concludo questa, questa cronaca, arriviamo al punto che Erdogan lancia il boicottaggio. Boicottaggio dei prodotti francesi, invita i suoi cittadini a non comprare prodotti francesi. Certo che questo è un discorso molto delicato, boicottaggio può essere percepito come un elemento no, di non violenza, eh, di resistenza eccetera, però ehm, eh, detto fatto così ovviamente è soltanto uno sfogo perché sono svariate aziende francesi che producono in Turchia, quindi diversi cittadini turchi magari anche simpatizzanti di Erdogan resterebbero a questo punto senza lavoro. Ma eh, noi eh, facciamo una citazione molto più folkloristica, fumettistica che è questa, in una foto nel, 2000, nel, febbraio, nel mese di febbraio del 2000, 2020, quindi pochi, poco prima dell'inizio della pandemia, il quotidiano nazionale Jumuriet eh, diffonde questa foto in cui si vede la First Lady, Emine Erdogan, la moglie di Erdogan, con una borsa della marca Hermes che è francese e secondo le valutazioni la borsa costerebbe 50.000 dollari. Okay? In un paese in cui il reddito di base è, è di circa 200 euro. E, e è il quotidiano nazionale Giumuriet diffonde questa notizia già nel mese di febbraio del 2020 e il Tribunale Penale numero 6 di Istanbul accoglie la richiesta del Presidente Repubblica e impedisce l'accesso eh, sul sito di Giumuriet, ehm, all'accesso parti, particolarmente a questa notizia. Quindi, non si può parlare del valore della borsa della First Lady. E in questi giorni che è partita la campagna di boicottaggio da parte, è stata lanciata la campagna di boicottaggio da parte di Erdogan, è tornata di nuovo eh, nella nostra vita quotidiana la borsa di Emine Erdogan, Hermes, che costa 50.000 dollari. La cosa più triste a livello umano è questo: il portavoce del partito al governo Mahir Unsal, in Diretta TV, riceve una domanda da un giornalista in, su questo tema. Allora, cosa facciamo della borsa? E lui dice che il boicottaggio riguarda l'acquisto dei nuovi prodotti, non quelli già acquistati. Anche perché dovrebbero far fuori anche tutte le, le armi acquistate. Certo, in, certo. No. certo. Cioè, in, infatti la chiosa del, dell'articolo di ieri di eh, Alberto Negri su questa questione era. Insomma abbiamo fatto credere a Erdogan di essere un campione del rinnovamento musulmano durante le primavere arabe e ora non ci possiamo lamentare che si creda il nuovo sultano, tanto più che gli abbiamo lasciato massacrare i kurdi alleati contro il califfato e appaltato il lavoro sporco sui profughi sulle rotte dell'Egeo nei Balcani e ora anche in Libia ma all'esca dello scontro di civiltà in tempi duri come questi siamo tutti pronti ad abboccare cioè serve a, a tutte e due comunque lo scontro certo. di Entra, uh, macron è già entrato in campagna elettorale certo. Erdogan noi non abbiamo tanto mai il... smesso di dire che se stiamo di, da, davanti a un mostro dobbiamo renderci conto che l'abbiamo creato anche noi non soltanto ma anche noi e, ovviamente l'accordo su, su, immigrati è diciamo che è l'appunto dell'iceberg però di, dietro c'è il grandissimo business della vendita delle armi e non soltanto con la Turchia che ha fatto sì che eh, entrasse del, del denaro caldo nell'economia non sostenibile turca che è ormai in movimento da parecchi anni e quindi in tutto questo progetto in realtà eh, ci sono eh, diciamo, le colpe di, di numerosi attori, tra cui ovviamente anche l'Italia. Boh, le borsettate non so finché dureranno, non so fino a quando dureranno, spero che mh, ciò che è accaduto a Lyon non si ripeta, spero che questo non si traduca in un conflitto tra i poveri, tra le persone semplici, che non, cresca in, in non crescano i nazionalismi e i fondamentalismi, che tutta questa messa in scena, questo, tutto questo scempio finisca prima possibile oppure rimanga tra eh, le teste di due, due rimbambiti, Macron e Erdogan. Sì, o che comunque la, la, la lira turca affossi definitivamente il potere, visto che è la notizia di, di, di oggi, la, la crisi diplomatica con l'Europa sta affossando la borsa di Istanbul e la lira turca. Uh, L'indice BIST, si chiama uh, la sì. borsa uh, di Istanbul. Ehm, di Istanbul, Porfì, eh, Istanbul è addosso di 2,2 punti percentuali e dopo il crollo di 3,49 eh, della chiusura del, del pomeriggio eh, il cambio ha toccato eh, 8,30 per poi scendere a 8,25 quindi il eh, cambio col dollaro eh, quindi insomma l'altezza al culo praticamente sì eh, non c'è una soluzione che io Lancia tutti questi programmi ed è iperattivo e perché deve salvarsi in qualche modo? Un po' per distrarre ovviamente l'opinione pubblica, un po' per eh, appunto eh, consolidare in, in un'eventuale elezione anticipata eh, il suo elettorato. Perché Erdogan comunque è riuscito a sempre a vendere, beh, in, grazie a svariati elementi, è riuscito a sempre a vendere a casa all'estero come il portavoce degli ultimi, come il rappresentante delle, degli oppressi. No? Se andiamo a studiare un attimo i suoi discorsi, su questo tanti studenti italiani hanno scritto anche delle tesi di laurea, per fortuna i suoi storici discorsi in Africa hanno questa retorica. No? Noi siamo qua, siamo venuti come i discendenti gloriosi degli ottomani e non ci comporteremo come inglesi, belgi oppure francesi. E vi tratteremo meglio. No? Quindi ehm, un po' come Salvatore, no? un finto Salvatore ovviamente. Eh, abbiamo visto nella crisi di qualche anno fa con l'Israele: eh, eh, i soldati israeliani sono saliti sulle navi turche, hanno ucciso diverse persone, ma da quel momento in poi, anche se c'era la crisi diplomatica, la Turchia non ha mai smesso di comprare le armi dall'Israele. Quindi, ehm, questa però, è, riesce a vendere molto bene a casa e all'estero. Poi, questa ovviamente ha delle spiegazioni anche antropologiche, sociologiche, che questa credo che non sia la sede giusta. Noi parliamo del eh, caffè adesso, se ti va. Ah, sì. In realtà non parleremo del caffè grazie alla tua provocazione anche questa settimana. Sono due settimane che non riusciamo a parlare del caffè. Uno, grazie a me, la settimana scorsa, abbiamo parlato del tè. Questa settimana invece parleremo di un apparecchio eh, che serve per preparare il tè. Si chiama... Samovar, Samovar, Semoaber, un po' tutto... Questo perché è un po sarebbe un tratto di unione tra tutte queste popolazioni che eh, stanno tra il, il Mar Nero, gli Urali, eh, anche fino al Mar Baltico eh, e poi tutto il Caucaso e il, il Mar Caspio. Insomma, un'enorme un area che, che, ho, che usa il Samovar. Esatto. Samovar sarebbe... Allora, cos cosa vuol dire? In realtà è una parola composta russa... Sama e Varite ti, vorrebbe dire tipo riscaldarsi da solo, un, una sorta di bollitore vuol dire. Eh? Stiamo parlando di un apparecchio, apparecchio che è in basso, ha una sorta di rettangolo, no? un, un cubo, un, oppure un contenitore quadrato diciamo, che sale verso il cielo con un, con un camino. Allora, e sotto dove c'è questo contenitore si mette eh, carbone, carbonella, addirittura ci sono dei nuovi modelli che si riscaldano con l'elettricità, e dentro ha un contenitore che contiene dell'acqua, e sopra c'è il camino che tira fuori vapore oppure fumo, eccetera. Quindi, in realtà, è un contenitore che serve ris per riscaldare l'acqua. Poi ci sono dei modelli più avanzati dove sopra si può appoggiare la tegliera e quindi è un apparecchio diventa più sofisticato che permette di fare il tè. Allora nasce nel XVIII secolo nella città di Tula in Russia, tra l'altro la capitale della produzione bellica in Russia, in, in quell'epoca nel sud di Mosca, nel 1778 per la prima volta producono la prima fabbrica di samovar. Samovar si fa di rame, bronzo, lamiera, ottono lega, quindi formata da rame e zinco. E appunto un apparecchio che può essere molto grande, molto piccolo, si usa dentro e fuori eh, casa. Per chi ha letto un po' di Pushkin Tosto e Gogol Dostoevsky Cechov eh, vede che eh, si sarà accorto che nella letteratura russa si parla molto di questo apparecchio, perché è anche un elemento di aggregazione. Esatto. Accoglie, raccoglie le persone attorno a questa, questa parecchia, le persone si, si radunano a, attorno a questa parecchia in modo, amichevole. in modo amichevole per condividere il tè, per parlare, addirittura si dice che si utilizzava anche per produrre delle tisane che venivano percepite come delle soluzioni per rafforzare l'immunità eh, eh, del corpo, no? proprio la forza, anticovid. Anti e, e poi si sposta in Siberia, poi scende verso gli Urali e, e addirittura si trova sulle carrozze della Transiberiana e di là arriva e due secoli fa in, in Iran, in Iran lo fanno con olio oppure gas naturale quindi si riscalda l'acqua con questi due elementi e la produzione principale è, è nella città di Borugert con argento tedesco, Borugert sembra che siano molto bravi in Iran a produrre e samovar e poi nel XIX secolo si sposta in Turchia. E te diventa una cosa importante, viene percepito come un, un, una cosa importante per mantenere viva, forte la salute, e anche a samovar come un mezzo per curare il corpo. Quindi viene venduto nei primi tempi come un prodotto che um, porta no? be, bene, be, benessere. scusa. E, um, addirittura nella letteratura turca anche trova il suo... Il suo spazio, il grande autore Said Faik Abasyanek nel 1936 scrive proprio un libro che si chiama Semaver, composto da tre racconti importanti in cui si parla sempre di Semaver e del suo ruolo, che aggrega le famiglie che risolve i conflitti eccetera. Quindi ha un, una forza magica. In Turchia ehm, lo producono... Arriva Femuk, esatto, arriva fino a Pamuk. In Turchia si produce principalmente nella città di Amasia, ma da una ventina di anni anche a Erzurum è ripartita la produzione. Questa è una cosa interessante. Quindi Semaver esiste dal, dal 1700, da più di 300 anni e eh, sta viaggiando da in, in tutta quella zona della, della Russia, Centro-Asia, verso l'Anatolia. Senza confini. Senza, senza confini, esatto. Boh, questa era la rubrica Caffè Turco che è diventato il te ormai, <ride> grazie a te e a me. E l'ultima nostra sezione, poi concludo questo lunghissimo programma come sempre, oggi il 29 ottobre del, del due, eh, 2020, come sempre vediamo cosa è successo oggi nel passato in Turchia, Ehm, nel 1923 oggi è stata fondata la Repubblica di Turchia quindi non è una data qualsiasi oggi in Turchia si festeggia è una, una festa quindi non si va al lavoro al di là del Covid e ci sono delle commemorazioni, dei festeggiamenti eccetera quindi eh, il 29 ottobre 1923 oggi eh, parecchi anni fa è stata fondata la Repubblica di Turchia Quasi cento anni fa, sì sì sì, nel 2023 in effetti si svolgerebbero le elezioni politiche e presidenziali, una data molto importante tra tre anni, vediamo come andranno a finire. Boh, io così avrei finito, Va auguro a tutte e tutti una buona giornata.